Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, è tipo la centesima volta che cerco di filmare questo video, quindi se sono fuori fuoco, per favore, ignoratemi, la mia fotocamera oggi non vuole proprio collaborare. Detto ciò, benvenuti in questo nuovo video, dove parleremo di sostenibilità, come sempre, però se avete voglia che io parli di qualcos'altro, fatemelo sapere. <ride> Allora, eh, questo video in realtà è dato dal, da un commento che mi è stato lasciato sul video in cui sono tornata su YouTube dopo mesi, dove ho raccontato cosa ho fatto in Italia, che sono tornata dopo tre anni, bla bla bla. E eh, mi è stato detto, sarebbe interessante un video in cui fai un confronto tra la sostenibilità italiana e quella canadese alla luce della consapevolezza che hai acquisito in questi anni. E io lo faccio con piacere! Ovviamente tantissime cose probabilmente non riuscirò a dirle qua. Uh, e tantissimi cambiamenti che io ho fatto magari non valgono per tutti quindi non è detto che tutti vogliono fare questi cambiamenti però io parlerò in linea generale le cose principali diciamo della sostenibilità che mi stanno a cuore uh, e che trovo che magari uh, in Italia proprio non ci siamo proprio uh, quindi ovviamente la mia posizione è, è già dall'inizio del video è che il Canada vince a mani basse e lo capirete anche qua, quando vi dirò le cose uh, prima di tutto trovo che comunque i canadesi siano un popolo molto più attaccato alla natura rispetto Rispetto agli italiani, quindi secondo me, eh, per alcuni la sostenibilità è quasi innata <ride> e che facciano delle cose. Eh, quasi automaticamente fin da piccoli, proprio perché eh, sia perché magari lo fanno con una, con una coscienza del risparmiare con una coscienza eh, del non inquinare con una coscienza del siamo tirchi, quindi certe cose non le vogliamo fare e onestamente non c'è niente di male eh, mentre in Italia dobbiamo ancora lavorarci <ride> allora, mm, primissima cosa che mi sento di parlare è l'usato quindi tutte le cose che riguardano l'usato che non deve essere solo i vestiti eh, ma tocca tanti Altre cose. Io, per esempio, da quando sono entrata nel Zero Waste, eh, compro tutto usato. Se io posso comprare tutto usato, comprerò tutto usato. Cioè, la quando voglio qualcosa, la eh, primissima cosa che faccio è aprire marketplace o aprire di pop, dipendentemente da quello che sto cercando. E se riesco a trovare quella cosa che volevo l'usata la compro. Se non la trovo, It's not a big deal, significa che quella cosa effettivamente bancaria non mi serve che magari la troverò più in là. Per esempio, faccio un esempio stupido, questa collana che sto indossando è una collana Swarovski, ok? Io non volevo dare i miei soldi alla Swarovski, però questa collana mi piaceva tanto. <ride> e quindi quello che ho fatto è stato, mm, forse su D-pop la posso trovare, infatti <ride> l'ho trovata su D-pop a, a tipo metà del prezzo che avrei pagato sul sito della Swarovski. La ragazza me l'ha inviata praticamente impacchettata, non è stata neanche toccata, questa collana è stata acquistata, la persona probabilmente l'ha vista, ha detto mi fa schifo al cacchio e quindi se l'ha messa a vendere. E io invece gli sto dando amore, ecco, parlo di questo. <ride> quindi in Canada diciamo che eh, i canadesi sono un pochino tirchietti, ok? Vi dirò. Però allo stesso tempo non sono mica stupidi a voler comprare tutto usato. Perché comprare una cosa nuova quando possiamo comprare tutto usato, soprattutto se c'è un mercato dell'usato là fuori che ci attende? Ehm... Um, io per esempio quando sono, uh, sono andata a convivere con lui, stiamo parlando di 4 anni fa, eravamo due studenti universitari poracci, proprio poracci non che adesso siamo ricchi però eravamo comunque tanto poracci <ride> e um, quando sono andate a vivere insieme qua gli appartamenti solitamente quando li danno in affitto sono quasi sempre vuoti quindi devi, devi, devi recuperarti tu i mobili e abbiamo comprato tutto usato non c'è stata una cosa che abbiamo comprata nuova nell'appartamento che ovviamente ci è venuto a costare pochissimo proprio perché quelle cose le abbiamo trovate alcune cose ci sono state date gratis altre le abbiamo comprate e quattro anni dopo anche avendo traslocato in un'altra città tutti questi mobili Ce li siamo portati dietro e io uso tuttora questi mobili. Uh, l'unica cosa nuova che abbiamo comprato l'anno scorso è stata una cassettiera nella nostra stanza che io ho usata proprio non riuscivo a trovarla quindi abbiamo deciso di comprarla nuova. Però questa è stata l'unica eccezione, per il resto tutto è stato usato uh, e oltre ad aver evitato di uh, comprare tutto nuovo quindi di spendere tipo una cosa come 3-4 volte di più abbiamo risparmiato, abbiamo salvato dei mobili che magari sarebbero finiti o, uh, o tipo al, al, nella spazzatura oppure chissà che fine avrebbero fatto quindi insomma sicuramente uh, aiuta molto comprare usato proprio perché salvi delle cose che la gente non apprezza che non, di cui non ha bisogno neanche noi in primis abbiamo venduto dei mobili perché mh, io con la mia follia del minimalismo ovviamente mi sono sbarazzata di un botto dei costi. In casa, <ride> quindi alcune cose le ho vendute anch'io. E secondo me questa cosa è bellissima perché, secondo me, in Italia c'è proprio questo concetto che l'usato è sporco, che l'usato fa schifo. Che è, mm, mio dio no cioè blah blah blah. Um, quando in realtà in qua in canada questo, concet questo concetto non esiste qua è normalissimo andare nei negozi dell'usato a fare a comprare cose usate come i vestiti uh, io con le mie colleghe quando si poteva ancora fare andavamo tipo quasi ogni settimana al nostro thrift shop di fiducia e facciamo un giretto per vedere se c'erano delle cosine che ci interessavano um, quindi qua è una cosa normale cioè tipo persino le persone giovani cioè quelli che magari non si interessa neanche alla sostenibilità, per loro è normale perché fa proprio parte della loro cultura andare in un negozio del thrift shop, comprarsi delle cose, spendere pochissimo e probabilmente quei vestiti li useranno anche. E se proprio non li useranno comunque c'è stato un impatto ambientale molto molto molto molto minore rispetto ad andare da H&M e comprarsi vestiti nuovi. Ehm. Um, Cosa che in Italia invece ci stiamo lavorando, secondo me rispetto a due anni fa, magari due o tre anni fa in cui eh, avevo iniziato a parlare di queste tematiche sui social, secondo me eh, è cambiata un pochino l'opinione, che secondo me la gente adesso è molto più aperta al cambiamento, al comprare cose usate, a investire su delle cose usate, eccetera, eh, magari anche sul vintage. Secondo me sì, secondo me c'è da lavorarci sul... Sul comprare altre cose usate, siccome la gente è proprio un, po', un pochino ancora un po' spocchiosa per cose che non, si, che non sono magari vestiti, eh, perché per carità ovvio che qua in Canada è facile perché trovi tante cose, mentre in Italia magari tantissime persone non trovano le cose usate, tipo i mobili usati magari non è facile trovarli, oppure eh, tanta gente vende delle cose usate a un prezzo esagerato, non, è, non funziona così l'usato, <ride> se volete comprare, vendere delle cose usate già <ride> bisogna insomma capire che il suo valore eh, non è più quello che, con cui l'hai acquistato, ovviamente. Ehm, sono andata tipo in un negozio vintage dove mi sono comprato una borsa perché cercavo una borsa da tempo che andasse bene con tutto perché io odio avere... Troppe borse o troppe scarpe, queste sono le due cose che io non reggo nella vita, cioè io se potessi avere un, un paio di scarpe che andasse bene con tutto, per tutte le stagioni sarebbe tipo la mia vita, stessa cosa per le borse, io tipo, ho solo uno zaino chiuso come, per viaggiare ma non avevo una borsa, cioè, avevo una borsa ma l'ho venduta. <coughs> e quindi cercavo una borsa che andasse bene con tutto sono andata in questo negozietto vintage a Mestre eh, e la signora aveva delle cose meravigliose, stupende, fantastiche che secondo me se il suo negozio fosse stato in Canada sarebbe stato svaliggiato in due ore eh, mentre in Italia mi ha detto, eh sai com'è, qua anzi, ancora l'opinione sull'usato, sul vintage c'è un po' tipo me. e la capisco bene però ha detto allo stesso tempo che rispetto a tanti anni fa, adesso la gente co comincia già a comprare un po' di più l'usato e si interessa molto di più alle cose vintage e questa cosa mi fa ovviamente piacere perché però secondo me su questo aspetto c'è da lavorarci ancora tanto tanto tanto perché secondo me i pregiudizi per l'usato ci sono tanti e non parliamo di persone che dicono eh ma io non ho i negozi, eh ma io non so dove comprare eccetera, parlo proprio di chi non vuole proprio fare questo cambiamento. Uh, passando oltre parliamo della condottiglia, ah Gesù Giuseppe Maria, <ride> um, allora io a Natale per chi non mi seguo su Instagram ho fatto la subdola, eh, e ho comprato ai miei genitori la caraffa filtrante perché mia madre è quella che si ostina a comprare l'acqua in bottiglia quando mio padre le dice sempre guarda che l'acqua non è così male cioè l'acqua comunque a mestre non è male quella del rubinetto onestamente è solo uno spreco di soldi perché le aziende di acqua vi vendono la plastica non vi vendono l'acqua credetemi perché l'acqua del sindaco è molto più controllata rispetto all'acqua in bottiglia oh no una bomba è stata sganciata allora so che ci sono delle eccezioni in cui l'acqua fa veramente schifo in alcune città e tutto quanto però credetemi ci sono degli studi che dimostrano che l'Italia è una, uno dei paesi europei con l'acqua più pulita al mondo, eh, però allo stesso tempo è tipo il terzo paese che più consuma acqua in bottiglia. E tu sei tipo, how is this possible? <ride> è che purtroppo secondo me la gente vive ancora questo concetto che l'acqua del rubinetto fa male, che fanno venire i calcoli renali, quando i calcoli renali non fanno... Niente, vabbè, niente, C non ce la possiamo fare io sto lottando con sto, questa cosa dell'acqua in bottiglia da, da troppi anni, sono stufa, um, quindi secondo me c'è tanto da lavorarci, perché io quando andavo a fare la spesa guardavo un po' la gente quello che comprava, e c'è cioè, troppa gente che compra con l'acqua in bottiglia, veramente troppa, e vi dico, a me è veramente l'acqua, non fa così schifo, quindi per Natale ho comprato appunto i miei e la caraffa e ho detto basta con bottiglia, vi sto guardando, mio padre ovviamente era felicissimo perché era lui quello che si doveva portare l'acqua in bottiglia no, era lui quello che doveva andare al supermercato e portarsela a piedi uh, quindi uh, i miei hanno detto ok, va bene, va bene, va bene ok, ok, ok <ride> uh, quindi da questo punto di vista, yes, ho vinto <ride> però sì, secondo me uh, l'acqua in bottiglia, cioè, credetemi i canadesi, non comprano l'acqua in bottiglia, cioè non la comprano io la vendo nei supermercati ma credetemi che io non so quanta acqua vendano perché io vedo quasi sempre zero persone che comprano l'acqua in bottiglia perché appunto loro hanno detto perché devo comprare l'acqua in bottiglia quando l'acqua è buona oppure c'è gente che magari ha la caraffa filtrante o c'è gente che magari ha il frigo con l'acqua che esce oppure c'è gente che ha il filtro sul rubinetto insomma hanno trovato delle soluzioni che non sia quello di comprare acqua in bottiglia ehm, e quindi io le prezzo molto per questa cosa infatti lui quando è venuto in Italia la primissima volta tipo Cos'era? Sì, tre anni fa no, quattro anni fa. Avevo detto perché perché ci sono così tante bottiglie di plastica in questa casa. E io ero tipo: I don't know, e non ero neanche nella sostenibilità in quel periodo. Va bene, cioè giusto, cioè, a me, questa, la, la roba dell'acqua in bottiglia dava fastidio ancora quando vivevo con i miei genitori. E io mi ribellavo, mi ribellavo sempre. <ride> um, poi un'altra cosa sono i supermercati: parliamo un attimo di supermercati. Uh, facciamo una, una piccola parentesi sui prodotti vegani. Io sono per esempio una che non compra tanti sostituti vegani perché, nel senso, io mi spacco di legumi, quindi why not? Mi compro alcune cose sostituti, tipo, non so, le cotolette di pollo, oppure uh, lo yogurt, il latte, quello sì, però, tipo, sai, pete, non mi compro tipo le robe tipo formaggio vegano, oppure il prosciutto vegano, o, tutti, o gli hamburger vegani, cioè. Non compro tantissime cose. Ho eh, polpette. Tutte tu, tu, queste cose, insomma, che si possono comprare. Perché moltissime di queste cose le faccio in casa. Però. Un grande plus del supermercato italiano è che ci sono tantissimi, tantissimi prodotti vegani. Rispetto al Canada sono molti di più. E rispetto al Canada costano pure meno, onestamente. Um, e c'è l'alternativa vegana a qualsiasi prodotto italiano, cioè a qualsiasi prodotto insomma, di della tradizione italiana: ovvero tipo il prosciutto, gli, cioè, gli affettati, le polpettine, il ragù. Cioè, tutte cioè, ci sono tantissime cose che secondo me cioè, cost costavano pure poco. Eh, io per esempio avevo, mi ero comprata il... il um gli yogurt della Valsoia, mamma mia, gli yogurt più buoni della mia vita, onestamente, e um, insomma, credo che, che i supermercati italiani siano molto ben forniti di prodotti vegani, eh, perché secondo me, per chi vuole passare a un'alimentazione vegetale, magari all'inizio è un po' difficile, tipo, rinunciare a una cosa che ti piace, perché per dire, anche a me piaceva la carbonara, però vabbè, io sono passata a essere vegetariana da un giorno all'altro, quindi ho detto, Fangu, che, che ne me frega, il mio ultimo pasto da onnivora, è stata proprio la carbonara, <ride> infatti ho guardato la carbonara ho detto, mi mancherai tanto <ride> e, um, e quindi secondo me è molto più facile avere un'alimentazione plant based questo non per incoraggiarvi a spaccarvi di sostituti perché secondo me la cosa più salutare che si possa, si possa fare è appunto comprare legumi eh, mangiare le verdure, mangiare la frutta tutte queste robe qua però i sostituti possono essere un'occasione un in più per provare cose nuove, per magari eh, rinunciare a una cosa che vi piace che ne so, tipo gli hamburger, se vi piace tanto, mi comprate l'hamburger vegetale vi piace comunque tanto, è comunque un aiuto in più per farvi passare un'alimentazione vegetale quindi questo è un grandissimo plus del, dei supermercati italiani, onestamente rispetto al Canada, credetemi, costano molto di meno e ci sono molti più prodotti. Per rimanere in tema supermercato invece, eh, devo dire che questi sacchetti sacchetti della frutta e della verdura, perché esistono ancora? Perché esistono ancora? Um, una persona mi ha detto sì. Insegna e eh, vabbè, ma io me li uso per l'umido. Spero che tu tolga l'etichetta, però se lo usi per l'umido, perché la cosa è che non mi turbano tanto i sacchetti perché appunto sono compostabili. Mi turba l'etichetta che ti devi pesare la cosa con l'etichetta Quell'etichetta quando la togli Secondo me si sbregano tutti i sacchetti <ride> Cioè c'è poco da fare e, um, Qua in Canada esistono i sacchetti Però in realtà tu puoi arrivare alla cassa senza, Con i tuoi sacchetti oppure senza niente Te, lo, te, te li pesano alla cassa E ti, ti, ti peseranno tutto Anche alla cassa uh, fai da te Cioè fai da te <ride> La cassa, insomma, automatica. Comunque tu puoi pesare le cose e selezionare il prodotto. Ciao. Quindi, eh, questa cosa dei sacchetti, cioè, perché esiste ancora? I guanti, cioè, capisco adesso con la pandemia. La gente è andata fuori di testa, quindi pensa che toccando quel, con il guanto le cose, allora, cioè, vabbè, ok. Possiamo scusarvi là, però mo prego. E quindi questa cosa secondo me deve cambiare un attimo. Cioè, questa cosa dei sacchettini che già li fanno pagare. Tipo se non mi sbaglio, e in più non puoi neanche riutilizzarli. Cioè, non è che puoi andare un giorno dicendo li riutilizzo. Sono sempre sacchetti. No, no, no, no, no devi comprarne alcuni di alcuni nuovi con l'etichetta nuova. No, no, eh sì, eh, vabbè, eh, vabbè, eh, insomma, questo insomma, anche meno. Anche i sacchetti, proprio quelli della cassa. <coughs> Andrebbero proprio eliminati, qua in Canada tantissimi negozi li hanno proprio eliminati, alcuni negozi hanno messo la, il sacchetto riutilizzabile, quindi tipo il sacchetto riutilizzabile, oppure hanno proprio detto non abbiamo sacchetti, <ride> quindi tattacchi. Qua in Canada la gente ha sempre il sacchetto di tela, sempre tutti, tutti hanno il sacchetto di tela dietro, tutti, cioè non ho mai visto una persona che effettivamente compra, fa la spesa con i sacchetti, magari tipo gli italiani che si trasferiscono in, in Canada, probabilmente loro sì. <ride> um, e in Italia invece ho visto veramente poca gente con i sacchetti di tela. Questa cosa era ogni volta ero tipo: <ride> perché vi regalo io un sacchetto di tele, ve lo regalo io cacchio. Uh, per fortuna da quel punto di vista, almeno i miei sono bravi, perché loro vanno direttamente col carrello. Sì. Un'altra cosa invece di quale vi voglio parlare, e probabilmente sarà l'ultima cosa, perché mi sono, uh, mi sono dilungata troppo su questo video, sono i ristoranti. Rispetto a tre anni fa c'è un miglioramento, secondo me, per quanto riguarda i ristoranti, nel senso che magari trovi qualcosina, tipo ristoranti da colazione e non ti guardano più male se chiedi il cappuccino con la soia, eh, c'è la brioche vegana, però... Onestamente in un baretto in cui avete 50.000 tipi di brioche avete una brioche vegana non va bene, non va bene, mi dispiace, cioè non va bene perché le brioche oltretutto non vanno bene neanche per i vegetariani perché molte volte contengono lo strutto, quindi impegnatevi di più a mettere su più brioche vegane perché io ogni volta che andavo a comprarmi la, a fare la mia colazione le brioche vegane erano sempre finite. E molto probabilmente era gente che magari non era neanche vegana che comprava quelli brioche perché magari il gusto era più buono, oppure erano intolleranti al lattosio. Cioè, ci sono tante ragioni, quindi secondo me bisogna ampliare quei dolcetti. Quei dolcetti non è impossibile fare dei dolcetti vegani. E per favore non fate però le frolle, cioè le frolle, i biscotti, che è proprio la cosa più triste che si può mangiare a colazione. <ride> per me almeno. Fuori. E, um, e i ristoranti stessa cosa. Purtroppo... Non ci siamo, sui ristoranti non ci siamo, io ho fatto molta fatica, infatti io sono andata vegana, però purtroppo fuori a mangiare fuori mi toccava fare la vegetariana e anche lì c'era ben poca scelta. E vi dirò, la cucina italiana ha tantissime, tantissime, tantissime ricette vegane e vegetariane già di per sé, non dovete fare cose esotiche, perché già eh, non c'è abbastanza richiesta per cosa? Per la pasta al pomodoro, per la caponata, per la pasta al pesto? Cioè, davvero non c'è ri abbastanza richiesta? Perché è ovvio che è una persona che vede il menu e non trova qualcosa che può mangiare non va neanche al ristorante magari può chiamare e dire buongiorno posso avere un piatto vegano che non sia tipo eh, il pane con l'olio d'oliva sopra Cioè, ovvio che si può fare così però qui i ristoranti sono molto molto più forniti anche i ristoranti che non sono vegani o vegetariani hanno comunque tanta scelta e in più ci sono proprio dei, dei ristoranti vegani e vegetariani che, proprio, ah, cioè, che sono solo vegani magari eh, in cui vai e sei sicura che qualsiasi cosa prenderai andrà tutto bene il <ride> che è bellissimo quindi secondo me quell'aspetto va migliorato assolutamente perché non credo che la gente tipo sia contro il mangiare delle cose che non abbiano la carne, cioè secondo me è proprio la, la, la gente che proprio non ha questa apertura mentale che esistono persone che magari hanno cambiato appunto alimentazione, che vogliono mangiare altre cose che non siano carne eh, senza dover modificare il piatto, pagare di più oppure togliere il formaggio, aggiungere la rucola e pagare comunque tipo, uh, a pagare tipo 2-3 euro in più, cioè ti ho fatto togliere il formaggio per me farti mettere la rucola tu me lo fai pagare pure, ma stai scherzando ma non esiste proprio Non esiste sta cosa e, Quindi niente Sulla questione del ristorante secondo me c'è da lavorare tanto uh, Ovviamente so che c'era un ristorante Vegano a Mestre ma non l'ho provato Purtroppo perché vabbè quarantena cose Non si poteva Io lavoravo quasi sempre il weekend alla fine mangiavo a casa Quindi non ho potuto provare Però secondo me rispetto a tre anni fa C'è un netto miglioramento Forse tra cinque anni sarà come qua in Canada In questo momento però Bisogna migliorare il fattore alimentazione, c'è ancora troppo, troppo, troppo pregiudizio per i vegani e vegetariani, troppo pregiudizio, ne prego smettetela. Quindi allora, eh, se volete una seconda parte di questo video la farò assolutamente, posso farla senza problemi, eh, però per dire che secondo me... Sui punti che ho elencato, il Canada vince, eh, ma l'avevo già detto in partenza che secondo me ci sono delle cose per le quali l'italiano medio è ancora troppo chiuso mentalmente. Non è un'offesa, eh, cioè proprio non ci vanno a capire. Poi vi dirò: da una parte, ovviamente, rispetto a tre anni fa, quando avevo appena iniziato a parlare di sostenibilità, in cui magari mi vergognavo anche a parlarne, eh, adesso c'è molta più gente che ne parla sui social, c'è molta più sensibilizzazione. Quello poco ma sicuro. Quindi io spero che, ovviamente, il cambiamento. Anche anche se pian piano, ma ricordiamoci, non è che possiamo fare passe dell'umaca, che abbiamo poco tempo a disposizione, <ride> quindi ehm, comunque c'è dell'intento, dell c'è della buona volontà sicuramente, eh, però bisogna un attimo anche andare oltre, <coughs> essere meno complottisti, <ride> e tutto quanto quindi io chiudo il video qua perché mi ho anche perso la voce dopo aver firmato sto video 50 volte eh, appunto se volete che vi faccia una seconda parte sulla questione eh, posso assolutamente farlo eh, per adesso queste erano le cose che mi venivano in mente qua su due piedi e niente noi ci vediamo la prossima volta ciao